E, a meno che non avvengano però, fatti bene, improvvisi ma mh, non la vedo bene perché abbiamo un ceto politico proprio c'è certo. poi insomma il fatto che osino santificare draghi è una vergogna assoluta perché draghi è una barca con le vele al vento a seconda di come gira il vento tutti si scordano e uno che assieme a Prodi ha partecipato alla liquida, liquidazione, all'indebolimento dell'industria pubblica nostra. Ci sono una minoranza, una classe minoritaria che ha il controllo, possiede insomma, i mezzi di produzione. Mentre l'altra per poter vivere deve vendere la propria forza lavorativa, l'energia cioè la, lavorativa che è nel nostro corpo, nel nostro cervello, muscoli, insomma, eccetera. Il lavoratore che vende la sua forza di lavoro riceve esattamente il valore. Per lui il valore qual era? Ciò che è necessario è di acquistare i beni, i prodotti che servono alla sua sussistenza, non biologica, è storico, sociale, per noi abbiamo una storia. Però la sua sussistenza è quella determinata fase storica. Naturalmente il prezzo, cioè il salario, oscilla, ma oscilla intorno a questo valore che mediamente è quello, insomma, ciò che serve a riprodurre il lavoratore con la sua forza lavoro, dalla forza lavoro riceve in fondo il giusto prezzo di quella merce che vende, perché è una merce, ripeto, nella società capitalistica, però produce di più e chi si è proprio di questo di più, senza che effettivamente nessuno se ne accorga bene, perché nessuno si sente, anche se usato quel termine sfruttamento, secondo me che è stato infelice, perché è chiaro, il sfruttamento sembra quasi quello del, del negriero con, con la frusta in mano, che sì, insomma è no, no, in termini è sbagliato. No, semplicemente ho detto: produce più di quanto è necessario alla sua sussistenza storico-sociale. Riceve esattamente la sua sussistenza, lui produce di più. Chi ha fornito i mezzi di produzione, ha messo in piedi quindi di fatto concretamente le fabbriche, tutto quanto, sia propria del plus prodotto. Questa era la tesi principale. E qui, adesso, sulla base di questo, e qui non può, qui si occorrerebbe perdere troppo tempo, sulla base di questo è stata pensata, ripeto, la crescita all'interno della società capitalistica embrioni di una nuova società perché alla fine proprio la competizione intercapitalistica fa sì che si centralizzano i capitali, la proprietà dei mezzi di produzione si restringe in un gruppo sempre più ristretto di individui che si astraggono poi sempre di più dalla sfera produttiva e diventano quelli che noi chiamiamo spesso i finanzieri o questo eccetera. Dall'altra parte invece, invece si crea la cosiddetta, perché anche questa è una cosa che molti hanno dimenticato che per Mars la classe operaia non è l'operaio di fabbrica non è Charlot che avvita i bulloni eccetera è l'associazione dei produttori dal primo dirigente all'ultimo manovale o giornaliero detto in termini scherzosi da Marchionne fino a Ciputi questa è l'associazione dei produttori con contraddizioni Mars lo sa che non sono mica hanno livelli anche di reddito e quindi di vita diversi quindi ci sono all'interno conflitti ci sono le solite l'attentativo fatto di scalata nella gerarchia sociale no e no, è anche produttiva eh, ma i vari conflitti che hanno sempre gli esseri umani lo sa benissimo non pensava a una comunità di amore reciproco ma non ne sono cretinate no lo sapeva però diceva però sono in conflitto ma sono tutti consci che loro praticamente producono questo plus prodotto in modi diversi, chi dirigendo e chi invece manovalando, insomma, sì, cioè eh, e questo plusprodotto viene appropriato da quelli che sempre più si astraggono dalla produzione, sono tipo quelli che controllano, mettiamo, le società per azioni, i pacchetti di comando, eccetera. Questo. Quindi tutto questo creerà alla fine un attrito sempre crescente tra queste due forze, e alla fine l'associazione dei produttori, la famosa classe, quella che poi è stata sempre chiamata la classe operaia, intendendo sempre le tute blu, che è sbagliato questa associazione di produttori alla fine chiederà eh, la resa dei conti, insomma, cioè, e quindi tenderà a riappropriarsi e qui si apre le due vie, una ho detto quella riformistica tramite le conquiste delle maggioranze parlamentari e l'altra che dice il Parlamento è una fucina di chiacchiere e basta, Quel qualche conto sono gli apparati repressivi e coercitivi dello Stato dei dominanti e quindi bisogna andare giù duro. insomma. Primazia, ripeto, non basta che, che se ne dica avere il controllo dei mezzi finanziari e del denaro. Mi dispiace, ho detto che quello che conta non è solo quello, contano anche, ho detto, le sfere di influenza e per le sfere di influenza contano gli apparati anche militari. Gli Stati Uniti non hanno un'influenza nel mondo occidentale, hanno sempre avuto la preminenza dalla seconda guerra mondiale, prima nel mondo occidentale, poi quando è crollato il polo socialista diciamo in tutta Europa. No. Politica e mediazione, un minuto. certo c'è anche la mediazione, è una delle mosse che si fa, ma la mediazione non è la mossa fondamentale perché la, non è che si tenta sempre di mediare, altrimenti come mai siamo arrivati nel Novecento? Guardate che se uno fa, studia la storia, una volta abbiamo anche studiato, adesso certo, sono anni di, del periodo, ripeto, tra il 1870 e la prima guerra mondiale, cioè la cosiddetta epoca dell'imperialismo e appunto della crescita del, di quello che è stato detto imperialismo e che ho detto era il multipolarismo, è che sì... sì che era passata l'idea che l'imperialismo fosse l'ultima fase del capitalismo, invece no, è stata la fase multipolare, una delle fasi multipolari. Ecco, allora tra il 1870 e poi l'arrivo alla finalmente allo scontro c'è stato tutto un continuo processo alle, alla triplice intesa, alla triplice alleanza, e poi si disfacevano e poi eh, si. Insomma, e, e quindi l, e, e in è indubbio che c'è un periodo anche se vogliamo in cui quasi prevale l'aspetto mediatorio e anche di cambi spessi di alleanze per ricercare certi equilibri però questa mediazione sono sempre mosse strategiche che vengono fatte nel momento in cui ancora non sono pronti questi paesi eccetera per poi dire beh basta ormai dobbiamo affrontarci dobbiamo decidere per la supremazia Ehi. I dominati hanno cominciato a perdere nel momento in cui le loro, tra virgolette, organizzazioni si sono dimenticate del fatto che la politica è strategia per appunto arrivare al potere. No, forse no questo, è che non hanno non hanno capito quello che Lenin ha capito, ma non ne ha tratto appunto anche ancora una volta le conseguenze teoriche adeguate. E cioè non hanno capito che le lotte che stavano facendo certe organizzazioni, parlo qua nel nostro mondo occidentale, anche con alle volte scontri, perché alcuni scontri sono stati anche violenti, beh, ci sono stati anche morti per le strade, vuol dire, in certi casi no, adesso c'è… È un po' che almeno nei nostri paesi questo non avviene più, ma guardate che se andiamo indietro anche agli anni 60, 70-80 lasciando stare per favore adesso il problema del cosiddetto terrorismo. No, ma anche le volte nelle manifestazioni, eccetera. Eh, ci sono stati scontri, mica da ridere con anche alcuni morti con la polizia che sparava. Beh, insomma, eh, Non scordiamoci, però, però mi dispiace. Queste lotte, malgrado tutto anche qua, alle volte acute, soprattutto nella fase di, avviene nella fase soprattutto di crescita dell'industrializzazione di un paese, quindi effettivamente in quel momento allora di crescita e del passaggio dal, dalle masse contadine alla classe, comunque ai ceti operai, eccetera. Questi momenti un po' duri. Sembra che ci sia, ma sono, nonostante tutto, lotte che Marx diceva erano quelle distributive. Non lotte di cambiamento dei rapporti di produzione, cioè non avviene il cambiamento delle classi al potere dei, dei gruppi sociali, sono distributive, cioè sono lotte per, certo, per redistribuirsi il prodotto in modo meno diciamo, favorevole a certi gruppi e più favorevole ad altri, per cui è chiaro che per esempio alle volte anche i sindacati operai ottengono dei successi e allora c'è una parte diciamo, del prodotto che va a aumentare i salari, diciamo così, magari eh, può diminuire i profitti con la reazione, però che appena diminuiscono i profitti eh, nel sistema capitalistico c'è la reazione del capitale che investe di meno e comincia a produrre di meno, quindi si crea disoccupazione e e quindi poi interviene pure la finanza come epifenomeno di, con, di conflitti più profondi? Nel eh, senso sì, che... beh, vabbè, quello per forza perché eh, poi eh, noi compriamo tutto con, con, con i liquidi, sì, insomma con il liquido, il facente funzioni del liquido. Non è che non c'è il baratto, non c'è mai basta, finito il baratto. E quindi è chiaro che chi controlla la moneta o comunque. Ripeto, non la moneta, solo quella che abbiamo in tasca, dico. La, la, la, la, i liquidi, insomma tutto, e beh, insomma, certo, alla sua... non è che non abbia importanza, l'importante è non credere che comandi tutto lui, ecco questo è il problema, ecco. ma è chiaro che fornendo dei mezzi di simile rilevanza non può non avere anche un influsso, questo è chiaro, ci mancherebbe altro. Andando avanti in questo modo, il conflitto è sempre... Tra, tra, tra gruppi sociali più, insomma, ci sono più soggetti ecco in conflitto questo è il problema non è una, un conflitto dicotomico bello, chiaro no, per il momento è un conflitto sì, anche all'interno anche all'interno di una certa società è multipolare anche quello come quello diciamo mondiale poi ripeto come nel mondo alla fine ho detto i, si creano i due poli ma si creano nel senso che si raggruppano no? certi stati si alleano e alla fine se per lo scontro non può essere ognuno contro tutti, quindi alla fine si alleano eccetera, probabilmente avviene anche poi alla fine, anche all'interno di una società. Il conflitto strategico che dico io, che è un po' questo momento multipolare eccetera, probabilmente si andrà raggrumando eccetera e poi può arrivare. Ma non con in massa era proprio che le due classi diventavano relativamente omogenee fra loro, una che era proprietaria dei mezzi di produzione e dall'altra parte dal primo dirigente all'ultimo manovale, sì con conflitti interni, ma insomma con una certa omogeneità. E, in una e certa poi in tutto un... il globo. <ride> e poi in tutto, eh beh, quello si è, si fa in maniera è un uniforme cosa. tra l'altro. Eh, questa è un'altra cosa fondamentale, perché nessuno ha capito da cosa nasceva l'idea dell'internazionalismo proletario. Marx ha vissuto la, la prima rivoluzione industriale, che era quella inglese, e quindi ha vissuto il capitalismo inglese, e ha creduto, era realistico dal suo punto di vista era, era lì. quindi ha pensato che quel capitalismo si estendesse a macchia d'olio allora, estendendosi a macchia d'olio pian pianino in tutto il, tutto il mondo insomma perlomeno che lui pensasse proprio Beh, insomma nei paesi fondamentali eccetera veniva quel famoso raggruppamento eh, i proprietari assenteisti eccetera da una parte e dall'altra parte i proletari, sempre quell'associazione di produttori, ma uguali in tutto il mondo, non so come dire. E quindi, tra, tra, travalicando i confini, le frontiere, eccetera. E Invece questo poi, no, mi dispiace, non è avvenuto così.